Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io mi chiamo Salvi. La barzelletta dell'asino inappetente. Inappetente vuol dire chi non aveva fame. Chi non aveva fame. Fame. Era un asino che non mangiava. Due amici si incontrano. Uno dice all'altro, sai, il mio asino non mangia più. Non so proprio come fare. Ti do un consiglio. Portalo in, par in Parlamento. Sicuramente, vedendo tante persone che mangiano, gli verrà appetito. Va bene, farò così. Dopo qualche giorno, i due amici si rincontrano di nuovo. L'altro è sempre più disperato. L'altro è sempre più disperato. Cosa è successo? Cosa è successo? Io sono andato in parlamento. Io sono andato in parlamento. Come mi avevi detto? Ma mi hanno mangiato l'asino. E sono rimasto senza asino aiuto vi è, vi è piaciuta? Arrivederci ai prossimi video arrivederci ai prossimi video. vi aspetto, vi aspetto. Ciao, ciao. ciao ciao vi raccomando non perdetevi, vi raccomando, non perdetevi. Salvi, salvi e Gino e sono qui per raccontarvi tantissime storie.